Guardate che meraviglia, soli 30 giorni dalla semina, guardate cosa abbiamo qui. Siamo pronti a raccogliere e a mangiare le prime lattughe. Vediamo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati a tutti voi, scusate per la voce, la voce da orso stamattina, sono influenzato, ma è tempo di raccogliere lattughe, non mi potevo fermare comunque, quindi sarà un video breve, perché ho una voce che non è proprio il massimo e penso che vi possa dar fastidio, quindi vi chiedo scusa per questo, ma concentriamoci su questo spettacolo della natura guardate qua allora siamo a fine febbraio seminate il 23 di gennaio e pro e contro li vediamo insieme vedete alcune foglie cadute perché era tempo di raccogliere già qualche giorno fa ma ho voluto attendere o ho dovuto attendere anzi perché non potevo girare il video prima e adesso è venuto il tempo di fare la raccolta prima di tagliare le lattughe che sono quelle più voluminose sono quelle che hanno coperto tutte le piante vediamo un attimino i risultati parliamo di una crescita di ciri 16-17 cm quindi siamo sotto i 25 cm che è il massimo che può ospitare questa struttura questo smart garden 17-18 cm vanno benissimo vedete dove siamo arrivati in questo mese ho aggiunto solo una volta l'acqua perché è partito l'allarme ho girato tutta casa per capire cosa fosse ma <ride> ci sono arrivato dopo nel frattempo muovendo ho staccato alcune piantine e purtroppo è così allora pro e contro secondo me la lattuga è la coltivazione migliore da poter fare qui dentro perché tutto ciò che è cresce più lentamente nella lattuga è difficile che venga fuori o viene fuori male per esempio qui abbiamo il prezzemolo vedete? ecco io sono un po' maldestro adesso le sto rovinando qui abbiamo il prezzemolo e sta filando perché la lattuga ha sovrastato il tutto e gli mancava la luce qui abbiamo la rucola la seconda piazzola qua dietro e anche questa ha sofferto molto ecco qui questa è la rucola sta venendo fuori abbastanza bene però sarebbe venuta meglio se non avesse avuto qualcosa che la copriva in questo caso è proprio la lattuga dall'altra parte la stessa cosa il rosmarino sta abbastanza bene vedete però anche questo non beneficiava di tutta la luce che avrebbe dovuto avere quindi se dovete fare una coltivazione del genere ed è ciò che farò io prossimamente è quello di mettere soltanto varie tipologie di lattughe non metterò altro il basilico non è venuto fuori per niente perché è troppo lento e quindi stesso problema di prima le foglie hanno sovrastato le piazzole ed è morto, quindi non ce l'ha fatta. Ora vediamo un po' la raccolta della lattuga. Qui abbiamo il prezzemolo, qui abbiamo ancora del prezzemolo. Qualche piantina la rovinerò adesso tagliando la lattuga, ma... Speriamo di fare il meno danni possibili. Come si raccoglie la lattuga? Ma questo vale anche nel campo. Eh? Due metodi. Allora, se tagliamo tutte le foglie a tre dita, due dita e mezzo, tre dita dalla base, queste ricacceranno. E infatti una o due piantine farò così. Ad esempio, questa che comincia a darmi fastidio, la taglio tutta. Cerco di separarla dalle piantine di prezzemolo che poverino sta soffrendo. che piantina viene via qua abbiamo la cicoria guardate che bella e anche questa la taglio in quel modo lì così da dare un po di aria perché adesso vediamo poi l'altro metodo detto della mungitura che prevede una raccolta meno drastica e più rispettosa della pianta se vogliamo ma in questo caso avendo questo tipo di coltivazione l'effetto che ha insomma il primo tipo di raccolta che è questo che vi ho fatto vedere adesso secondo me è migliore per dare aria alle piantine più piccole se si fa la semina che ho fatto io ovviamente se si coltiva tutto alla tuga problemi non ce ne sono quello che viene viene va benissimo questa è brutta la togliamo l'altro tipo di raccolta come vi dicevo della mungitura, in pratica prevede la raccolta solo di poche foglie per pianta quelle più esterne magari quelle prime che sono uscite che sono le più grandi così da non stressare troppo la pianta ecco, magari potrei concentrarmi su queste che si sono piegate qui dove ci sono le diramazioni tiro via quelle più grandi do aria al tutto questo le tiro via da qui Ecco qua. Ovviamente lì dove ho le piazzole vuote, dove ad esempio il basilico non è venuto, posso riseminare nuovamente. Ecco, vedete quello che vi dicevo? Qui abbiamo prezzemolo prezzemolo, sono queste due piazzole qua. Adesso comincia a beneficiare un po' di aria, però alcune piantine hanno filato e queste probabilmente moriranno. Tutto il resto va abbastanza bene. Questa la lascio, faccio un altro tipo di raccolta. Ecco qua. Come vi dicevo all'inizio, con una sola di queste non è che andiamo molto lontano, eh. però guardate la soddisfazione a 30 giorni dalla semina. Insomma, una un ci viene fuori, è una soddisfazione enorme anche al pensiero che non bisogna far nulla, praticamente ho messo i semi, controllo l'acqua, basta, finisco lì. Vediamo un attimino le radici come sono messe, che questa è la parte importante, vedete? sono completamente a bagno nell'acqua loro escono dai fori che ci sono qua sotto restano sempre a bagno e prendono le sostanze nutritive dal quel concime che le abbiamo dato noi vi posso confermare che non fa odore come vi dicevo nell'altro video la mia paura era che facesse odore l'acqua stagnante invece assolutamente no anzi vi devo dire la verità c'è un bel profumo di insalata fresca di lattuga in questo caso quando si passa vicino allo smart garden se lo mettete in un angolo della cucina è veramente piacevole io come vi dicevo qui grossi lavori di non ho fatto anzi non ho fatto nulla e se avessi seminato tutte le lattughe adesso avrei veramente 25 centimetri di lattuga da prendere da ogni piazzola è stato un esperimento per me era una cosa nuova quindi sono contento di aver fatto questo test perché vi può venire utile per decidere quale coltivazione mettere e quale no. Se mettete solo lattughe andate sul sicuro oppure evitate le lattughe e mettete soltanto le erbe aromatiche. Allora a quel punto avrete una crescita un po' più lenta, però avrete le erbe aromatiche sempre a vostra disposizione. Ecco, poi immaginatevi il rosmarino, immaginatevi la salvia, la menta, una crescita ovviamente più lenta come vi dicevo prima, ma sicuramente più a lungo termine perché quando vi serve la fogliolina la staccate, il basilico e quant'altro. Potete scegliere voi cosa seminare e cosa coltivare insomma, bene vi lascio in descrizione il link questo è uno dei modelli più piccoli e uno dei modelli più semplici, spendendo un po' di più ci sono quelli anche col wifi che vi avvisano se manca l'acqua e quant'altro Insomma, dai andiamo poi su oggetti diversi questo è molto semplice da utilizzare e insomma fa la sua figura bene grazie per essere stati con me anche oggi è stato un video molto breve vi auguro una buona giornata, lasciate un like e iscrivetevi al canale ci vediamo la settimana prossima